Nel confermare che effettivamente non, non mi sembra che ci sia stata grande condivisione e grande partecipazione, almeno da parte di alcuni municipi. Eh, in, in realtà questo non è certo motivo per. Eh, o sospendere l'iniziativa che, tra l'altro, non, non è vero che riguarda tutte le scuole, ma anzi è avviata in via sperimentale soltanto in alcune scuole che sono le scuole indicate dai municipi. E effettivamente alcune scelte forse non sono ideali, o forse sono state scelte proprio apposta le scuole più problematiche per, eh, per verificare ecco, per sperimentare, appunto, e lo dico anche in. Eh, in via, eh, come dire, diretta in quanto due dei miei figli vanno proprio in una di queste scuole che è stata scelta, effettivamente c'è già grande confusione, c'è confusione eh, senza questa sperimentazione, quindi probabilmente ora vedremo, i genitori dovranno organizzarsi eh, in maniera diversa, quindi anche magari tramite gruppi di Piedibus vedremo insomma come si questa che appunto è una sperimentazione, ma proprio per questo motivo ritengo che non si debba fermare, anzi andare avanti, monitorare come, quali sono i primi risultati ed eventualmente, come tutte le cose, migliorarla. Quindi voteremo no a questa mozione.